Ho fatto <ride> bene le <pizzole volte> <ride> meglio ma... ma come hai fatto? Oh, guarda ouais, eh. Guarda eh che si è tutta Vediamo <susate> se no. si più no. <ride> un <susate> Sta fermo! My name is Vladimir Cosa ti faccio? I drink vodka every time oh. <ride> oh. <ride> Questo sarà nella thumbnail Oddio eh, tassi, qua. <ride> <ride> <ride> La Madonna qua E' inquietante Rimasto sorpreso Oddio, guarda, guarda Uuuuh, oh, oh, ops <ride> Che cazzo? Cosa cazzo hai fatto <ride> oh, creiamo okay. un veicolo, dai No, poverino <ride> Oddio, oddio. Che yes. cosa gli è successo? Oh, <ride> Povero sfoggio l'espastico, guarda. L'ha <ride> tolto Stavo dalla vita ando. perché era bruttino. No, è ancora, è ancora lì. <ride> è morto! Vediamo se mi fa modificare il dito di Squiddy. No, Loki. Loki? No. Vuoi attacco pirina? guarda che freestyler! Uh, attenzione! Cioè, oddio pure in aria! pure la no, quello <ride> <ride> è finito in acqua! nel dubbio gli metterei anche un propulsore <ride> <Dio>. <ride> <ride> attenzione! <ride> <ride> attenzione! <ride> ha vinto lui! No. <ride> mi dispiace! <ride> è oddio di c'è di ancora dio. dentro! sta ancora andando! attenzione il vecchietto! guardalo! <ride> lo tiro fuori! Certo. guarda come fa! guarda come fa il vecchino! <ride> Guarda che faccia c'ha, l'hai bloccato, dubbio lo gonfio Guarda la faccia, Quello star fermo, guarda la faccia <ride> Quanto è bella questa ragazza <ride> Che donna da, dai mille valori Oddio posso modificare il volto di Netax? Che oh no, no Netax ti devo... <ride> <ride> fantastico eh? che bello cosa cazzo è sto coso okay. <ride> è il mio compagno <ride> di vintura <ride> pronti ragazzi? Sì, signor capitano Ma... eh, yeah, no. e nope. oh! eh, vabbè ora <ride> vai vai eh, Ratic, vai dai devi salire sulla barca penso Ma che... si non può sposta. salire <ride> Dead. Ok. <ride> Lo sapevo. Grazie Eratic. <ride> Gentilissimo. Eh. Vai, qua è libera. <ride> Ma andiamo avanti lui. No, è... Uno, è un uomo d'affari. <ride> lui, lui si intende. Eh. È tutto a posto, signore. Cazzo fai. <ride> Dead. Ma dai! L'avevo fissato. No, dai, ce l'hai fatta. Io ce l'ho fatta. Sì, anch'io, no. anch'io. <ride> non mi credo ah. di quelle cose. No! La no allora io ti stavo dicendo mio. praticamente... Ti adoro, non ho senso... Lo eh. <ride> si è messo davanti. guarda se è proprio una Oh, Oddio! <ride> che schifo! Guarda! È una trappola! Ha, ha una faccia soddisfatta il ragazzo. Oh, Gua sì, guardala. <ride>